So hello everyone, today we'll speak Italian. Why? Because this is a video reviews and chat about 13 reasons why. The third, the season 3 of 13 reasons why. So, okay ragazzi, I'm back to speak in Italian. Come ho già detto, come vedete sono di nuovo alla solita postazione perché chi guarda i miei video sa perfettamente che questa postazione ormai... Scusate, è il mio gatto, è la mia gatta, sì, si vede? Sì, è la mia gatta, sì. E, uh, dicevo, come saprete... Questa postazione, ovvero il divano, di solito è la postazione non in cui faccio le video reaction, non in cui registro le video di action, ma in cui appunto parlo delle serie tv, do, dico le mie, la mia opinione sulle nuove stagioni di una serie tv, sulla nuova stagione di una serie tv o su una serie tv nuova, insomma parlo un po', no? un, po' un video chiacchiericcio, il video, il solito video chiacchiericcio, in cui do opinioni sulle serie, sulla serie tv in questione, eccetera, eccetera e appunto volevo appunto, ho fatto questo video oggi perché volevo parlare ovviamente della terza stagione di 13 Reasons Why. E, eh, è, una stagione, <ride> è una stagione che, come sappiamo tutti, ha creato fin da subito grandissime polemiche già dal. Trailer, o meglio dovrei dire dallo spoiler e chi ha visto il trailer sono sicura che tutti voi avrete visto o comunque avrete almeno sentito parlare dello, uh, de, del trailer della terza stagione di 30 reasons why perché ha pensato di far vedere che era morto Bryce che forse ora ripensarci non è stata forse una grande idea perché allora, premetto la prima cosa che voglio dire. Allora, lo allora, il trailer era anche bello, ok? Il trailer era anche bello. Però, forse io avrei preferito che magari ci, lasciass ci lasciassero un po' sulle spine. 13 puntate, 13 Contate solamente per sapere Chi diavolo aveva ucciso Brass E perché E alla fine, raga Vedendo come è andata a finire Chi l'ha ucciso e il perché l'ha ucciso Sono rimasta un po' uh, Ma cosa? Ma cosa? Cioè nel senso alla fine, non è, vi dico la verità ragazzi, ho aspettato 13, 13 puntate per capire chi fosse l'assassino di Bryce e perché l'avesse fatto, però vi dico, la verità, vi dico la verità, per me non è basta la pena aspettare 13 puntate per, per scoprire chi era il colpevole e scoprire il perché lo aveva fatto. Quindi questa è una parte senza spoiler ovvia. poi più avanti ovviamente arriverà la parte con gli spoiler. Quindi, se non avete ancora visto la terza stagione, la volete, la volete vedere, o se la uh, state ancora, ancora vedendo e non l'avete ancora finita dopo, uh, fermatevi dopo perché se no, vi spoilero tutto. Quindi, il trailer mi è piaciuto, e non mi è piaciuto. Sono rimasta un po' scioccata e basita quando ho visto il sono un po rim sono rimasta scioccata sinceramente quando ho visto il trailer perché non me l'aspettavo. Gli autori di Torture Reasons Why sono stati bravissimi nella prima stagione, sono, brav sono stati bravissimi a, eh, ad emozionare, a far stare male, a far a far arrabbiare anche le persone sono stati bravissimi nella, per quanto riguarda l'aspetto psicologico, ok? per quanto riguarda la psicologia ok? però, una cosa che ho capito da questa terza stagione è che gli autori di Torti Mrs. Wine non sono capaci a parlare di un giallo no. se tu mi stai per 13 puntate a cercare il colpevole di Bryce, voglio dire lo devi fare anche in modo giusto lo devi fare anche in modo giusto altrimenti se non lo fai in modo sbagliato poi rischi che diventa ogni puntata sempre la stessa cosa ripetitivo poi una due puntate la terza puntata la gente capisce io personalmente sono una fan di Tortimasons Why ero una fan di Tortimasons Why perché non credo che guarderò la quarta stagione perché voglio dire vedendo com'è andata la terza ehm No, no raga, no Appunto, come ho già detto, come avrete capito Questa stagione non mi è piaciuta Non mi è piaciuta per niente Mi sono solamente piaciute le ultime due Ovvero la 12 e la tredicesima puntata Che mi sono piaciute molto Andiamo in generale Allora uh, Prima di tutto non mi è piaciuto come hanno trattato Alcuni argomenti Due C'è una ragazza nuova C'è una ragazza nuova Che si chiama Ani Ani Che Raga Mi sta Qua Io non la sopporto Ani raga Vi prego ditemi sotto nei commenti Qui sotto nei commenti Scrivetemi chi tra di voi come me odia Ani, chi non sopporta Ani, Ani sta qua, Ani sta qua quella ragazza, io, ma non per qualcosa, non perché ce l'ho con lei per qualcosa, non per la storia con Bryce e poi ne riparleremo, non ne parlo adesso, ne parlo più tardi ovviamente nella parte spoiler, perché prima di tutto è appena arrivata, cioè questa qua era appena arrivata da due giorni, da quando? Cioè, boh, non lo so, da, da, da dove? Da dove è scesa? Da proprio da, da, È scesa dal cielo, tipo, non lo so, è scesa dal cielo, un giorno. Era arrivata due giorni, due giorni no, però mettiamo una settimana? Una settimana, mettiamo. Ha cominciato già a parlare. A parlare, a parlare, non a parlare, intendo non parlare normalmente, non parlare di cose che sai, no, ha cominciato a parlare di cose che non sapeva, ovvero di tutto quello che era successo prima, ok? Di tutto della storia di Anna, della storia dei de, de, coinvolgimenti di Clay, bla bla, e tutti gli amici di Anna e tutto, eccetera, eccetera, Jessica e bla bla, di Bryce, eccetera, eccetera ha cominciato a parlare di tutte queste cose di Bryce di Clay di quello di quell'altro di quell'altro di quell'altro senza sapere niente senza sapere niente raga ma pronto io odio le persone così cioè io non sopporto le persone come sai cioè cosa ne sai tu di Bryce di Clay di Jessica di Anna ma che cosa che te parli che cosa parli non mi piace come hanno trattato alcuni argomenti perché, secondo me, alcuni argomenti li hanno trattati davvero, davvero, ma davvero tanto male. Ma tanto, tanto, tanto male. Cosa che da loro non mi aspettavo. Vari cliché e di uh, pregiudizi e cose simili che uh, mi hanno fatto quasi mi hanno fatto proprio riprezzo. Per me è stato proprio scioccante, cioè è stato proprio disgustoso il modo in cui hanno trattato alcuni argomenti che in realtà non dovevano essere trattati in modo così in modo così um, superficiale e solo a parlarne così come se fosse niente, quando invece magari erano cose anche gravi, capiamo? cioè, giuro, ragazzi, che questa questa stagione tutto è sembrato tranne che una stagione di Tortelloni Sensuai, raga, cioè proprio, eh, non lo so cambiavano, secondo me <ride> cambiavano titolo dei TV, non se ne accorgeva nessuno capisci? capite che intendo? cioè, quella non era Tortelloni Sensuai era una, era una serie tv fatta con i protagonisti di Torto reasons Why ma non era Torto reasons Why raga non del protagonista ovviamente che è Bryce che ovviamente è stato ammazzato che ricordiamoci eh ricordiamoci è uno che ha fatto sappiamo quanto che ha fatto e che in teoria in teoria in teoria sarebbe dovuto stare in prigione a farsi la galera a vita o almeno a farsi come minimo 20 anni, visto che siamo in America e non, non in Italia che per quelle cose che ha fatto lui ti ci mettono per un anno ma questo è un argomento a parte perché qui hanno fatto peggio ovviamente perché qui non, non ce l'hanno manco messo in galera quindi non, non, non si vede che fa delle, che va a non lo so, delle riunioni a dei a, eh, da uno psicologo che si fa aiutare, che fa qualcosa, non si cioè no, non si vede. Non... Io sono rimasta un po', mh, sono rimasta un po' confusa perché, cioè, uh, questo uh, Vuole cercare di cambiare, ma non ha fatto niente. Cioè, una persona, ok, che ha fatto cose che ha fatto Price, non può cambiare dal giorno alla notte. No? Non può cambiare dal giorno alla notte. Vabbè, ma poi ci torniamo avanti nella parte spoiler, sempre vi dirò tutto. Poi parliamo di, tut di tutti i personaggi, alcuni personaggi in particolare, che a, a cui hanno fatto fare cose che i personaggi non avrebbero mai fatto, perché eh, hanno fatto hanno, cioè, li hanno forzati questi personaggi a fare cose che loro non avrebbero fatto, che non avrebbero detto. Sembravano personaggi non cioè, sembravano personaggi costruiti per la terza stagione, ma non i personaggi veri. Cioè, ma adesso passiamo alla parte spoiler, perché ora sì, ora finalmente posso parlare. Oh, eccoci, alla parte spoiler. Questa è la parte migliore, perché finalmente posso sfogarmi su so tutto. Ok, posso parlare di tutto e dire tutto. Oh, parliamo innanzitutto da Bryce, dal nostro caro Bryce appunto, che è stato ucciso come sappiamo tutti, ormai già dal trailer ma quello che mi sorprende di Bryce è che fanno vedere che lui sta cercando di cambiare ah no, aspettate prima ancora voglio dire un'altra cosa eh, loro hanno cercato di far sembrare Bryce umano l'unica cosa che secondo me hanno trasmesso e fanno passare come. come la vittima. farlo passare come il. come un. non so, come un, un, un santo, un, un angelo, ma cosa. Ma cosa? Dicevo. Bryce. Non si sa come, non si sa come, improvvisamente, cioè, non si è fatto un anno di galera. Non, non l'abbiamo visto andare da nessuno psicologo, anche se uno solo, uno solo, uno, una volta, una volta, die dieci minuti ma neanche, in cui lui chiacchierava con questo psicologo e sa fa. una volta l'abbiamo visto, una volta, in cui lui gli dice gli dice che gli viene voglia di dominare sulle ragazze quando fa l'amore con le ragazze, che gli viene voglia di saltargli sopra, di mettersi sopra di loro per dominarle e questo spiegherebbe quello che ha fatto? No, ovviamente no, quindi non lo so hanno cercato di far capire qual era, cioè un trauma che aveva avuto da, da piccolo, che, perché ovviamente per far capire non tutti lasciamo così, ma ci diventiamo per un motivo o per un altro. Ed è giustissimo, perché è vero, ed è anche giusto far capire che lui comunque era un umano. Però, da quello che hanno fatto vedere... Non è che mi sembra che ci abbia avuto un trauma così grande da, da far capire quello che ha fatto, perché alla fine fanno vedere solo della madre che aveva problemi con la madre, che, che anche la madre, odia, che la madre odiava lui, la madre odia il marito, odiava il marito, odiava il padre, uh, nel senso. Ma neanche più di tanto, perché alla fine mi pare che la terza stagione è stata l'unica. L'unica, l'unica. Ah, sta di vicino? Cioè, pronto? Eh, Pronto? Ci siamo? Ti odiava? E nonostante tutto quello che hai fatto, però, nella terza stagione, la madre l'ha, non so, l'ha amato come come quando co, come ha sempre fatto non sono di stare vicino anche se sapeva che era un mostro che era cioè che non meritava di stare in giro libero eccetera eccetera quindi raga ma di che cosa stiamo parlando boh vabbè comunque eh, ci hanno dato un vero e proprio punto di riferimento un vero e proprio no? Praticamente così da nulla lui comincia a fare beneficenza in giro, comincia a cercare di com comportarsi bene, cerca di non so, rimediare i suoi errori ma quello che mi ha lasciato più scioccata raga è che, è che questo non ha capito cioè lui vuole cercare di rimediare a questo errore ma non ha neanche capito cosa ha fatto ragazzi è grave questo cioè lui non lo capisce io ho dovuto aspettare sette puntate ok lui è dovuto aspettare sette puntate per capire davvero quello che aveva fatto ok sette puntate io sono stata sette puntate lì ad aspettare a vedere lui che non capiva io lo vedevo che lui non capiva quello che aveva fatto quindi lui chiedeva scusa a tutti cercava di farlo di cambiare, cercava di fare quello cercava di fare quell'altro però poi non l'aveva capito cioè lui parlava di questa cosa come se avesse rubato una macchina, come se avesse rubato delle caramelle da un negozio eh, da un negozio cioè ma ragazzi ma ce ne andiamo conto